Scritto a parlare il consigliere Terranova. Prego consigliere, per 20 minuti ne ha facoltà. Grazie Presidente, eh, ringrazio l'assessore Colomban, tutti i suoi collaboratori per il lavoro svolto che oggi ci porta in aula a discutere questo, questo provvedimento. Negli interventi dei miei rispettabili colleghi, Sinceramente eh, ho percepito una serie di contraddizioni perché potrei cominciare dal fatto che la capogruppo del, del Partito Democratico ha ribadito che questo eh, provvedimento eh, arriva in continuità con dei provvedimenti precedenti eh, emanati dall'amministrazione del, del Sindaco Marino e poi successivamente quella del Commissario Tronca andando a recepire quelli che sono diciamo, i dettami e le prescrizioni di un decreto legislativo di de un governo a guida PD e che oggi noi ovviamente rispettosi del, delle leggi che lo Stato emana indipendentemente dalla tipologia e dalla colorazione del, del governo, andiamo a recepire in questo emendamento eh, stabilendo poi che eh, queste, eh, questi provvedimenti rappresentano qualcosa di catastrofico per per Roma Capitale e per le sue partecipate qui non si capisce allora se già allora non c'era un progetto per portare eh, diciamo, Roma sull'orlo sull del Baratro io direi forse che in realtà questi, questo provvedimento invece va a, a sanare a intraprendere un percorso di risanamento che evidentemente anni e anni di amministrazione non avevano tenuto conto e forse eh, devo dire con una nota Diciamo, eh, di apprezzamento mi si consenta questa, questa parola anche la precedente amministrazione aveva cominciato ad intuire evidentemente si è perso un po' per strada questo tipo di ragionamento andando a respingere quello che è contenuto in questo, in questo provvedimento, soprattutto relativamente alla parte che stabilisce per, eh, ripeto, per il decreto Madia, che determinate cose vanno fatte o se non vanno fatte vanno motivate e ampiamente motivate perché uno dei principi fondanti di questa, di questa legge è che un ente pubblico dovrebbe avere società strumentali o comunque no, che contribuiscono all'indirizzo e alla realizzazione di quelli che sono gli obiettivi istituzionali dell'ente e non a, eh, diciamo, a mantenere in piedi delle partecipazioni in società che degnamente e onestamente fanno altro questo non lo dico io un attimo solo consigliere, silenzio in aula per favore Sì, si sente meglio? Silenzio sì, in bene. aula purtroppo questo microfono non un mi attimo consigliere sì, prego. chiedo cortesemente di fare silenzio in aula prego. è stato criticato l'intervento del dell'assessore Colomban ma è indubbiamente un, un intervento sintetico cioè non, non necessariamente dobbiamo eh, utilizzare milioni di parole per esprimere, esprimere dei concetti anche perché e su questo vorrei sottolineare che non mi piace quando il lavoro delle persone viene criticato a prescindere senza considerare quello che c'è dietro la realizzazione di un documento non possiamo dire da una parte eh, ci avete dato e comunque con notevole anticipo rispetto a quelle che poi sono state le attività di commissione de, eh, di aula un documento di 500 pagine di oltre 500 pagine e poi dall'altra dire ma non c'è scritto niente delle due l'una o il documento contiene niente oppure il documento non è stato letto eh, credo che purtroppo di non essere nel, diciamo concorde con la prima visione, visto che noi invece il documento lo abbiamo letto lo abbiamo letto determinando per esempio che all'interno del documento eh, consigliere eh, Pelunzi, non me ne voglia non c'era scritto solamente ma eh, cosa fa la società eh, il risultato degli ultimi 5 eh, bilanci perché quello è stabilito dalla legge cioè, è proprio il, de il decreto legislativo che ci chiede di scrivere quelle cose, non so se un bambino di 7, 8, 9 anni sarebbe in grado di farlo, perché queste cose si scrivono, eh, si scrivono con cognizione di causa e bisogna sapere cosa andare a scrivere. Ma il documento è corredato da una serie di motivazioni analitiche che sono state scritte dai dipartimenti e sottoscritte dagli assessori competenti, che ho qui una davanti, relativa per esempio, alla centrale del latte e ho qui l'assessore Meloni che, insomma, che può confermare che tutto ciò che è scritto lì dentro rappresenta una descrizione della situazione delle varie società con delle considerazioni che fanno riferimento per esempio in questo caso anche al contenzioso che c'è stato con Cirio Parmalat a suo tempo, soprattutto alla storia di come siamo arrivati oggi no? in quale situazione siamo rispetto a questo, ma questo è solamente un esempio, chiaramente di queste relazioni il documento ne è pieno. Tra le altre cose ci sono anche le schede della Corte dei Conti, sono letture interessanti perché fra le altre cose contengono un sacco, un sacco di informazioni, capire per esempio come in questi anni siamo arrivati ad avere una novantina di partecipazioni insomma, a vario titolo, dirette, indirette, in attività di tutti i tipi, insomma qualche domanda ce la potremmo, ce la potremmo fare. Dunque io credo che in realtà invece sia stato fatto un bel lavoro di analisi, un bel lavoro di prospettiva a cui seguiranno tutta una serie di interventi, alcuni sono già, già in essere, eh, credo che sia dell'ultima ora il fatto che il Tribunale di Roma no, abbia recepito il, la proposta di concordato preventivo eh, per Atac, quindi inizia no, un processo di risanamento. Ovviamente la strada è lunga, va no, corredata di contenuti, cosa che noi siamo pronti a fare. E siamo pronti a fare, grazie, e chiudo il mio intervento, al bel lavoro del, dell'assessore eh, Colombanna, che a prescindere da quello che sarà il, eh, il destino, insomma, il, il proseguo di questa... Eh, della, del suo lavoro all'interno di questa amministrazione o altrove, credo che vada ringraziato e apprezzato perché ha lavorato con dedizione e amore per questa città pur non essendo romano. Grazie.